Le patate. Questo è un pruno, la malva, la, la iuola delle aromatiche in mezzo che è rotonda. Poi invece qua ci sono i peperoni e ehm, le barbabietole. La camomilla. Mm -hmm. La borragine. Si mettono i fiori nell'insalata. Ma nell sono questi rami secchi qua attorno? Eh? Detto tu, no? Sì, qua. perché la menta mi ha detto che allontana gli affidi. Ah, la, si... ment la mentuccia hai messo? Sì. E beh, ma mettila sempre fresca, almeno. Tanto ce ne... ce ne è in quantità industriale.